Allora, andiamo a vedere se si, si sente. Allora, andiamo a vedere. Buongiorno Carla, allora, buongiorno. io inizio con la mia presentazione, mi chiamo Chiara Gaggia, sono una business partner e una socio comproprietaria della piattaforma Gigos, un'azienda, una piattaforma che questa mattina andrò a darvi, di cui vi darò alcune informazioni. Allora, questo è il primo mercoledì che faccio la presentazione mattutina, se può dire, quindi vi do no, anche il buongiorno all'inizio, buona giornata, perché comunque c'è tutto un mondo che riguarda le donne che sono a casa per vari motivi, perché hanno deciso di seguire i propri figli e quindi hanno penalizzato un po' quello che è l'aspetto del loro lavoro. Per necessità eccetera eccetera. Quindi eh, sono ben contenta di fare questa presentazione di mercoledì. Faccio un'altra piccola premessa, questa è una presentazione di una piattaforma di un'azienda che può sembrare complessa ma non lo è. Allo stesso tempo, è un'azienda che raggruppa varie, è molto particolare: raggruppa varie, varie cose, varie dal prodotto a, a quello che è il piano di poter guadagnare con questa azienda e mettersi anche a riparo, perché oggi è importante mettersi a riparo forse più che guadagnare molto articolata, pertanto eh, questa presentazione sarà volta a farvi capire le potenzialità che questa azienda ci può offrire. Okay? Poi nello specifico si può comunque entrare per chi è interessato o con qualche domanda alla fine, oppure potete contattarmi in privato se siete stati invitati a contattare direttamente le persone che vi hanno presentato questa opportunità. Condivido le slide e partiamo con la presentazione. Allora... Facciamo una condivisione, ok, vediamo se parte, all'inizio. scusatemi ma devo dare un occhio a Facebook per vedere se si vedono le slide, non le vediamo ancora, ok ora si vedono. Come vi dicevo questa è un'opportunità, noi la chiamiamo l'opportunità del XXI secolo perché è un'opportunità veramente a 360 gradi. Con questa, a venire a conoscenza di queste informazioni, noi entriamo in un nuovo mondo, un mondo che ci permetterà quindi di dare vita a ciò che sono i nostri progetti, ai nostri sogni e quindi ci darà l'opportunità di creare una nuova fonte di guadagno utilizzando le tecnologie. Ma chi siamo noi? Noi siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo una community che ha deciso di utilizzare appunto le tecnologie e un'azienda eh, solida per dare concretezza ai nostri sogni, per avere una crescita personale e finanziaria, diversa da quello che è il nostro standard che tutti conosciamo, quindi il mondo tradizionale. A chi ci aspiriamo? Ci aspiriamo sicuramente a delle persone che hanno avuto dei successi che hanno fatto della loro vita un successo, come Robert Kibosaki e Warren Buffin. Questi due personaggi sono due personaggi che tutti noi conosciamo e sono degli, uno è un economista e uno è un investitore. Comunque sono uomini d'affari che hanno fatto di loro, della loro vita appunto un successo, ma che ribadiscono un concetto molto importante che nella vita ci sono solo quattro modi per generare guadagno, per generare denaro. Infatti, noi il nostro denaro, da dove lo prendiamo? Il 95% delle persone, comunque, noi persone comuni, lo prendiamo dal lavoro dipendente e da un lavoro autonomo. Entrambi sono due sistemi che ci permettono di ricevere denaro in cambio del nostro tempo. Quindi dal lavoro dipendente un operaio, un impiegato, che occupa parte della propria giornata perché ormai non parliamo più di otto ore ma nove, dieci, undici ore tante volte vengono fatte per poter incamerare più, più denaro ma il che non corrisponde poi alla realtà soprattutto nei tempi che corriamo e un lavoro autonomo che sono le, cose, le, le partite IV che sì veramente un tempo era un ceto medio-alto ma oggi soprattutto con l'ultima crisi che abbiamo avuto trattassati dalle tasse, dalle bu burocrazie si trovano quasi a livello del dipendente. Anche loro occupano ancora più, ora, più ore per far fronte a tutto quello che riguarda eh, a mandare avanti la loro attività. Solo il 5% delle persone adottano un sistema diverso. Perché il 5%? Perché comunque le persone non si informano oppure c'è poca informazione, ma soprattutto c'è alla base uno scetticismo questo 5% adotta un sistema di, guad di guadagno, un sistema per generare denaro, che eh, come vedremo più avanti, eh, fa parte di un sistema che è il più redditizio, e l'industria più redditizia al mondo. Quindi un titolare di un sistema come Franchise, un network eh, marketing che è il nostro caso, la persona non occupa più il suo tempo per generare guadagno, ma usa un sistema intelligente che coinvolge le persone per generare guadagni. L'investitore, a sua volta, usa il denaro per generare altro denaro. Infatti investe in borsa, in oro, in cripto, eccetera, eccetera. Come vi dicevo prima, le, il settore del network marketing è, un set, è il settore che, re, che fattura più di tutti gli altri settori. È l'industria più redditizia al mondo. Dalla slide vediamo che fattura più di, si fa fatica a dirlo, 167 milioni di dollari. Questo perché è fattura più del mondo del calcio, del videogame, della musica, del cinema. Personalmente quando sono venuta a conoscenza di questo, di questo fatto, di questo dato, che è un dato certo, non è un dato che noi ci siamo inventati, sono rimasta alquanto colpita. Perché mi ha fatto capire un'altra cosa, che comunque è proprio questione di mentalità, è questione di, di visione. Se questa industria ha raggiunto così un, un fatturato così elevato, è perché in altri paesi del mondo comunque è, è un sistema adottato da veramente tante persone. Infatti in America, un, in ogni famiglia, c'è una persona che svolge un lavoro alternativo. Ecco, noi in Italia stiamo incominciando a capire che questo sistema è un ottimo sistema per svincolarci il nostro tempo, per darci la libertà, ma soprattutto per farci guadagnare e nel caso della nostra piattaforma anche di metterci a eh, proteggerci e quindi riprenderci quella sicurezza finanziaria che oggi come oggi comunque manca a tutti, sia a chi... Diciamo sta bene perché comunque il potere d'acquisto è diminuito, tutto quello che vediamo intorno non fa altro che peggiorare, ma soprattutto per le persone che fanno un lavoro da dipendenti con un salario quindi abbastanza eh, non sufficiente per far fronte a tutto quello che è la vita esterna. Quindi, perché questo sistema del network marketing funziona? Perché si basa su delle regole molto semplici. In primis ha un prodotto, quindi permette di acquistare un prodotto e un servizio. Eh, può essere questo prodotto condiviso con altre persone. Ma co come viene condiviso? Con la regola più semplice, che è quella del passaparola, un passaparola intelligente. Allora, se noi ci soffermiamo un attimino su questo fatto, noi ci rendiamo conto che noi il network marketing lo facciamo da sempre. Da sempre noi consigliamo una pizzeria a un nostro amico, da sempre parlando, tra, già che siamo tra donne, eh, guarda, acquista i trucchi in quel negozio da quella persona perché sono, eh, hanno, sono migliori e costano meno e via dicendo. Quindi eh, questa condivisione fa sì che altre persone provino questo prodotto, a loro volta rimangono soddisfatti, condivideranno con, altri, con altre persone questo prodotto, ecco che l'azienda eh, aumenta il proprio fatturato la, eh, e avviene questa duplicazione, che è quello che fa sì che il network marketing possa diventare un'attività. Ma la regola... Principale è proprio questo passaparola intelligente che si basa molto sulla, eh, sulla fiducia reciproca. Ora andiamo a vedere il prodotto. Questa azienda è, tratta un prodotto veramente interessante che tutti pensano di conoscere, ma vedremo più avanti, eh, ci mancano delle informazioni che lo rendono veramente un prodotto interessante e alternativo ed è il prodotto che ci può garantire, ci protege, protegge i nostri risparmi, ma è il prodotto che ci potrà garantire un potere d'acquisto futuro e una sicurezza finanziaria. Infatti l'oro 24 carati è l'asset più redditizio al mondo. Inoltre l'oro viene considerato da sempre il bene rifugio per eccellenza e ha dimostrato la sua capacità di resistere alle, alle gravi crisi che comunque ci portiamo dal 2001 dalle torri gemelle e quindi di eh, superare tutte queste crisi economiche e finanziarie. È un metallo eterno e aumenta il suo valore nel tempo ed è altamente liquido in tutto il mondo. Cosa vuol dire? Che io in qualsiasi parte del mondo mi trovo in qualsiasi momento, io posso convertire il mio oro, 24 carati scusate, in moneta corrente. Andiamo a vedere perché è un metallo che aumenta il suo valore. Sono i dati che ce lo dimostrano. Se noi confrontiamo l'aumento del prezzo dell'oro in questi ultimi 20 anni, vediamo che è aumentato più del 700%. Infatti, nell'anno 2000, se io dovevo acquistare un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro, dovevo spendere 300 euro, oggi ne devo spendere, noi abbiamo indicato, 2100 dollari, perché abbiamo avuto l'anno scorso un picco massimo, comunque abbiamo dovuto dobbiamo spendere 1800 euro, 1900 L'oro comunque sta aumentando. Mentre i mercati subiscono delle crisi e quindi le borse, tutto quello che è il mercato finanziario cala, l'oro aumenta sempre, ma soprattutto è un confronto che dobbiamo fare con la nostra moneta, con le monete fiat, le nostre monete che hanno completamente perso il potere d'acquisto. In questi vent'anni alla nostra moneta cosa è successo? Ha perso più del 40% del proprio valore. Supponiamo che io nel 2000 avessi avuto 100.000 euro da, eh, da mettere in banca, okay? li avessi messi in banca. Oggi io cosa mi sarei ritrovato? Esattamente la metà o poco meno della metà. Oppure anche con gli immobili che sono sempre stati considerati un, una fonte di investimento ereditizia. Anche gli immobili abbiamo visto per chi ha avuto occasione o ha avuto la possibilità di vendere una casa in questi ultimi cinque anni, veramente il mercato immobiliare ha avuto un picco. È, un, un picco, è, è stato un momento favorevole per l'acquisto, ma per le vendite una persona, io personalmente ho avuto occasione di, dover vendere, di voler vendere una casa e avrei ricavato non più della metà e questo ci dovrebbe far riflettere l'oro è aumentato in vent'anni del 700 il nostro euro si è svalutato del 40 e purtroppo qui non lo volevo dire questa mattina ma guardando le notizie l'aumento del gas l'aumento del cibo l'aumento di tutti quegli aumenti che ci stanno dando e considerando anche tutte le tasse che paghiamo invisibili come l'inflazione appunto che ci fa diminuire il valore della nostra moneta Avremo da qui a un anno un aumento di tutto quello che sono le nostre tasse di 1.200 euro. Ragazzi, 1.200 euro a famiglia è uno stipendio, quindi dimentichiamoci la nostra tredicesima. L'oro 24 carati invece aumenta. È un prodotto, anche qui bisogna fare attenzione, perché è, una, è, una, è un pregio di questo prodotto che ci dovrebbe portare a riflettere ancora di più. L'oro 24 carati, grazie al decreto legge numero 7 del 2000, è esente IVA. Allora, noi siamo tassati su tutto. Paghiamo su ogni cosa, noi paghiamo l'IVA. E sono soldini che noi... E mettiamo tutte le volte, togliamo dalle nostre tasche. Guardate un po', l'oro 24 carati. Grazie a questa legge è esente. IVA non fa cumulo di reddito. Quindi, cosa vuol dire? Che nel momento in cui io devo eh, presentare un 730, un 7, adesso una volta era 7,40, ormai ho perso anche come si chiama. oppure un certificato ISE per, per mandare a scuola i nostri figli e avere quei contributi che ci spettano e posseggo oro, questo non entrerà a far parte del mio reddito, quindi la mia situazione non cambia. Però avere oro mi cambierà quello che è la mia sic sicurezza, perché ho sempre denaro in tasca. Come vi ho detto prima, è una moneta universale e indipendente dal sistema bancario. Anche questo è molto importante, perché ci dimostra il perché l'oro 24 carati aumenta e non subisce le crisi, perché è indipendente da tutte le politiche economiche e bancarie, mentre la nostra moneta purtroppo è sotto gli occhi di tutti e come è soggetta a tutti questi sistemi tradizionali. Quindi l'oro 24 carati ha dei pregi, è un bene rifugio, aumenta il suo valore nel tempo, e quindi supera tutte le crisi è esente iva combatte l'inflazione perché aumentando il suo valore comunque mantenendolo noi avremo sempre il potere d'acquisto con loro 24 carati e quindi ci assicura una pensione dignitosa ora Andiamo a vedere eh, il network marketing perché cresce, perché eh, si sviluppa, perché, si, perché eh, crea, fa sì che le persone creino un'attività costruendo reti. Ma noi anche qui abbiamo degli esempi molto importanti. Abbiamo il fondatore di Facebook e il fondatore di Amazon. Sono due persone che hanno creduto in un progetto e grazie alla rete, grazie alle persone, quindi a persone come noi, hanno fatto di questi progetti delle potenze mondiali. Sono due Amazon, ormai lo usiamo tutti, è un negozio che è iniziato con una semplice vendita di libri per diventare poi il negozio più eh, accessoriato, si vende di tutto ma anche con Amazon si può fare rete, quindi una persona può, ad esempio, fare lo stesso lavoro che facciamo eh, noi con la piattaforma Gigos. Qual è la differenza secondo me? Questa è una cosa che aggiungo io. È che oggi eh, è importante costruirsi veramente una sicurezza finanziaria. e Il prodotto che offre Gigos è un prodotto veramente unico, eh, non ha concorrenza, ma soprattutto è un prodotto che mi permette di guadagnare, risparmiare e mettermi al sicuro allo stesso tempo. Quindi è un prodotto che ci dovrebbe far riflettere: le caratteristiche che deve avere un business per avere successo è quindi un, avere un prodotto di ottima qualità avere un'azienda eh, solida e un mercato, ma non solo, perché noi possiamo avere l'azienda, possiamo avere il mercato, possiamo avere il prodotto, ma per avere veramente successo un business deve avere anche una storicità, deve avere una storia, deve avere un'esperienza, deve essere sostenibile. La sostenibilità la dà appunto la durata di questa quest azienda nel tempo deve essere tecnologica, perché oggi se un'azienda non usa le tecnologie, eh, non dico che è fuori dal mercato, ma sicuramente non raggiunge il, gli obiettivi, quindi non raggiunge l'aumento del fatturato con la stessa facilità e con la stessa velocità che, che eh, raggiunge un'azienda presente in internet. Ma fattore più importante deve essere anche innovativa, perché noi possiamo avere tutte queste caratteristiche che ho appena detto, ma se un'azienda non guarda ciò che gli succede intorno, non, non controlla i mercati, non vede cosa c'è cosa alle porte e quindi non si innova, il business non può avere successo. Noi abbiamo fatto appunto la nostra scelta, che crediamo appunto nel prodotto che vi ho appena presentato, quindi il prodotto che ha superato la prova nel tempo e che ci ha dimostrato veramente affidabilità, quindi noi abbiamo deciso di credere nell'oro. L'azienda, come vi dicevo, è un'azienda che è nata con un progetto 11 anni fa come semplice negozio di vendita online, la Globa Intergold, di oro 24 carati da investimento massima purezza. Essendo un'azienda eh, che ha voluto veramente crescere, sfruttare le tecnologie, la rete, ma soprattutto ha guardato ciò che intorno gli stava succedendo, è cresciuta a tal punto che è diventata una holding internazionale con sede in Canada. Vanta 11 anni di esperienza nel mercato mondiale, quindi è un'azienda di tutto rispetto, un'azienda che può dimostrare esperienza, può dimostrare storicità e può dimostrare innovazione. È presente in, 11 paesi, in 200 paesi in tutto il mondo, infatti in tutti questi paesi tutti i giorni persone utilizzano questa piattaforma e vanta più di 5, 5 milioni di clienti e partner che sono soddisfatti clienti che hanno trovato un modo per convertire la propria moneta Fiat che continua a perdere potere d'acquisto in oro 24 carati in modo molto vantaggioso e business partner che hanno deciso di creare la propria attività e quindi dare una svolta decisiva alla propria vita. Quindi hanno deciso che il loro sistema per incamerare denaro non sarà più eh, dare parte del proprio tempo per ottenere dei soldi, ma utilizzare le tecnologie di successo, un'azienda di successo, per incamerare guadagni inizialmente alternativi, ma col tempo diventare veramente la fonte principale. Ora andiamo a vedere l'innovazione di questa azienda. Già aver utilizzato un prodotto come l'Oro24 Carati è un'azienda che ha, ci ha dimostrato di essere innovativa, nel senso che ha capito che, eh, alla gente serve un prodotto che veramente eh, possa far creare una sicurezza finanziaria e che sia anche stimolata eh, perché l'oro oltre che avere tutte quelle particolarità che noi diciamo è anche bello da vedere, l'oro porta positività, viene utilizzato in tanti settori e quindi l'oro di per sé è già un'innovazione ma l'azienda è attenta a quello che sta succedendo nel mondo. E nel, mondo cosa sto, nel mercato cosa sta succedendo? Sta succedendo che le, mon le monete cripto eh, saranno comunque il nostro valore, il nostro futuro. La moneta digitale sarà quella che noi utilizzeremo per eh, acquistare, per, per, eh, per eh, fare le nostre transazioni, quindi è anticipato un po' i tempi. Quindi la piattaforma online Gigos Utilizza un proprio prodotto appunto sulla base della tecnologia blockchain, sviluppando così delle proprie monete digitali e entrando nel profittevole mercato della DeFi. Ecco, questi possono sembrare delle, dei, ter, dei termini difficili o incomprensibili ma eh, io penso che ciascuno di noi comunque ha sentito bitcoin, ha sentito criptovalute e lo vediamo come un mondo lì eh, quasi come se non ci tocca invece è importante anche qui capire che la criptovaluta è, una, è, un, è un sistema che eh, presto o tardi ci troveremo tutti, ma cos'è importante? È importante riuscire a entrare e capire e utilizzare questo prodotto con un'azienda seria, con un'azienda che ha tutto il, il suo interesse a aumentare, esserci anche fra vent'anni e quindi a essere accompagnati entrando con un prodotto che comunque è garantito. Noi stiamo parlando di una piattaforma che vende oro 24 carati e quindi eh, noi abbiamo la possibilità di affacciarci a nuove prospettive attraverso la piattaforma GIGOS e quindi in serenità. Allora, l'azienda ha, ha, ha emesso due tipi di monete, due cripto. Ha, ha emesso la GOS coin, che è la nostra moneta interna, e quindi ha un prezzo stabile. Un GOS vale 50 euro. Questa moneta serve all'interno all della piattaforma e viene utilizzata per le nostre, per le transazioni interne alla piattaforma un fattore molto importante delle, delle cripto che adesso io lo, lo, lo spiego in modo semplice per far capire è che eh, il vantaggio è che non ci sono terzi, quindi una transazione viene fatta fra due persone che magari non si conoscono neanche, non, non si vedono neanche, non c'entrano le banche, non c'entrano altre persone e questo fa sì che il, il, la transazione è sicura, è, è veloce. Okay, quindi un mondo che ragazzi, torno a ripetere, sembra lontano ma è già nelle nostre case. In, par in parecchie parti del mondo già usano il bitcoin per acquistare case, biciclette e quant'altro. Okay, quindi anche questo è un argomento che bisogna, sul quale bisogna incominciare a informarsi. E poi ha messo la GICO, che è la moneta che entrerà appunto nel mercato delle criptovalute. Perché è importante... Eh, l'occasione adesso di questa moneta. Il Primis perché ci mette, eh, ci fa conoscere il mondo delle cripto con un'azienda seria e quindi lontano da tutte le truffe che purtroppo con le cripto ci sono e quindi con un'azienda che ci dà garanzia. E secondo perché le monete, eh, le cripto, hanno un aumento veramente veloce e sono state emesse a novembre con un valore di un euro oggi, eh, ieri sera una, una Gigo vale 6,62 euro quindi è importante cogliere il treno adesso quando la moneta è ancora a un prezzo diciamo accessibile nel senso che arriverà a avere un valore tale che ci, po ci porterà a dire perché non l'ho presa a suo tempo c'è da dire inoltre che entro il 31 ma fino al 31 marzo questa azienda per dare la possibilità veramente a tante persone di cominciare a entrare in contatto con questo mondo ha fatto una promozione con il quale si potrà acquistare queste monete a metà prezzo fino al 31 eh, di marzo. Altro da dire sulla moneta ce ne sarebbero tante cose da dire però vabbè questi sono i due fattori principali quindi eh, il futuro che è già presente riguarderà anche le cripto e quindi anche una tecnologia che noi dovremo imparare a utilizzare che è semplice ma come tutte le cose nuove ci mettono un po' di distacco le guardiamo sì tanto sarà domani no ragazzi non è domani il domani è già qua ora andiamo a vedere i prodotti e i servizi della piattaforma Gigos allora, i prodotti della piattaforma Gigos sono sostanzialmente tre. Abbiamo l'oro 24 carati di cui vi ho già parlato, abbiamo le monete, le cripto, abbiamo la nostra moneta Gigo che non vi ho detto che ci dà il 43%, l'acquisto di questa moneta ci garantisce il 43% annuo in cripto e poi, come vi ho detto prima, essendo un'azienda innovativa è un'azienda diventata una hold internazionale e quindi ha potuto emettere titoli obbligazionari. Questi titoli obbligazionari ci daranno la possibilità il 31 dicembre del 2025 di diventare azionisti di un'azienda che vende oro 24 carati. Ci danno una rendita del 18% anno in titoli stessi, sono titoli garantiti dal Gold standard, quindi vuol dire che sono titoli, la metà dei titoli che noi possediamo sono garantiti da oro 24 carati, e sono dei titoli obbligazionari quindi un prodotto finanziario eh, che hanno un codice identificativo easing quindi un codice internazionale cosa vuol dire che sono eh, titoli che rintracciabili c'è da dire che un'azienda non è che si può svegliare alla mattina e, e mettere titoli obbligazionari la Global success management scusate, ha dovuto comunque superare determinati controlli seri per poter emettere questi certificati. L'azienda ha già emesso una partita di titoli nel, che si è conclusa col triennio, è un titolo che è partito che valeva 10 euro, oggi vale 232 euro, mentre questo round, ma non è più acquistabile, mentre questo secondo round di titoli, e anche qui il treno va preso quando è all'inizio, vale, è partita che valeva 10 euro a luglio, oggi vale 53 euro, quindi è un titolo che si sta comportando esattamente come il primo round. Un altro fattore molto importante è appunto la rivalutazione del costo del, del titolo, del prezzo del titolo. Il titolo aumenta sempre di più e quindi aumenta il nostro capitale di acquisto dei titoli stessi. Quindi al 31 dicembre 2025 noi arriveremo sicuramente con un incremento grazie al 18%, ma anche grazie all'aumento del, pre, eh, del prezzo di questo titolo. Quindi avremo un capitale maggiore. Essendo una piattaforma, essendo un negozio, quindi prevede sicuramente il, la figura del cliente abbonato. Allora, come si diventa cliente abbonato? Acquistando un abbonamento, una, facendo una sottoscrizione, che sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento Smart, l'abbonamento Pro, l'Accord e la Line che vanno da un costo di 235 euro, eh, la più bassa che è la Smart, fino ad arrivare a 885 euro che è la line. Ma questa sottoscrizione, questo abbonamento, cosa dà al cliente? Innanzitutto dà la possibilità di acquistare oro 24 carati con uno sconto di, di, tutta, di tutto rispetto, meno l'8% si può, prezzo, prezzo può bloccare per 14 giorni il prezzo dell'oro, quindi una persona che decide di, fare, di diventare cliente per le ragioni che ho detto prima può comunque controllare l'andamento del prezzo dell'oro e quindi acquistare in un momento favorevole attraverso appunto i servizi che ci dà la piattaforma e in più può avere vari servizi come il cavo di sicurezza, cioè dei servizi gratuiti. Cosa vuol dire l'acquisto di oro a uno sconto speciale? Supponiamo che una persona acquisti l'abbonamento PRO. Facciamo, no, facciamo la line che si vede meglio. Allora, vuol dire che io nell'arco dell'anno potrò eh, acquistare oro eh, con lo sconto dell'8% nella quantità di grammi che la mia abbonamento prevede. Ad esempio la line prevede 1000 grammi, vuol dire che io nell'arco dell'anno potrò acquistare 1000 grammi di oro. Non c'è limite all'acquisto di oro, quindi una persona in base a quello che vuole convertire, perché a me non mi piace dire investire qui si converte per risparmiare e quindi dipende da quanto vorrà risparmiare, può acquistare anche più abbonamenti. La cripto, ve l'ho già detto, ci offre questo 43% anno in più e il titolo obbligazionario, oltre a farci diventare azione e poter partecipare a dei dividendi dopo il 31 dicembre 2025, ci dà comunque un interesse interessante del 18% anno in titoli. Quindi sono tutti prodotti che ci permettono di risparmiare e di comunque di... Progettare quindi gettare le basi per una sicurezza finanziaria a medio e lungo termine nel caso delle nostre, dei nostri titoli obbligazionari o a breve e medio termine con la nostra cripto, perché il lancio della Cripto GIGO verrà fatto eh, sarà il, nel 2023. Ora andiamo a vedere. Come si può guadagnare con la piattaforma Gigos? Innanzitutto da cliente abbonato io dovrò diventare business partner, non dovrò firmare niente di, di, fi, di, come si può dire, di vincolante, però dovrò firmare un accordo etico. Cosa vuol dire? Vuol dire che io mi impegnerò a divulgare le informazioni, e informare le persone nella realtà e senza inganni. Quindi l'etica, la professionalità e l'onestà sta alla base proprio di questo accordo. Questo abbonamento per i business partner dà l'accesso a dei programmi di marketing come il Goal Set e il Fractal, appunto che sono i programmi che ci faranno guadagnare. Il programma Goal Set è un programma intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni, quindi del nostro passaparola, e ci permette di generare dei bonus attraverso lo sviluppo dei cluster. E I cluster sono speculari all'abbonamento che noi abbiamo stipulato e chiamiamolo delle tavole contabili ora non entriamo nel dettaglio perché non è necessario è importante capire il prodotto le potenzialità e sapere che abbiamo dei programmi di marketing studiati veramente innovativi per permetterci per, per di guadagnare questo programma ci può far generare dei bonus che vanno da un minimo di 600 euro a un massimo di 2400 euro ma attenzione sono bonus che possono diventare ciclici e infiniti, grazie al nostro lavoro e alla nostra squadra. Poi abbiamo il programma Fratal, che è un programma abbinato all'acquisto di titoli o all'acquisto delle monete GigoCoin. Questo programma ci permette di generare dei bonus giornalieri attraverso dei token che vengono rilasciati gratuitamente quindi, e questi bonus sono disponibili in 48 ore. Questo è un programma veramente magico perché ci dà due opzioni. Allora, ci dà la possibilità di acquistare le monete GigoCoin, se fatto ora a un prezzo veramente eh, irrisorio, e i nostri titoli obbligazionari che vi ho detto prima, ci permetteranno comunque di avere una visione e una sicurezza anche futura, e, ma è importante dire che attraverso questi due prodotti noi gratuitamente potremo partecipare a un programma che è veramente magico e che ci permette di veramente di generare bonus giornalieri, ma soprattutto disponibili anche in 48 ore. Quindi come ci attiviamo nel programma Fratta? Ci attiviamo avendo una visione a medio-lungo termine con i certificati, i titoli obbligazionari che ci danno una, un 18% anno in titoli. Oppure avendo una visione a breve termine, ma una visione anche intelligente perché mi permetterà di avvicinarmi al mondo delle cripto che è inevitabile eh, in modo del tutto eh, rilassato. Queste monete ci danno il 43% anno in, in monete stesse. Ora, come i pacchetti, i pacchetti per entrare in questi programmi, per questo, accedere a questo programma, sono, io ne ho messi alcuni, ne abbiamo un pacchetto base dei 450, 1008, 3003. Allora, ci sono veramente tante opzioni per entrare a far parte di questo mondo. Quindi eh, l'importante è che una persona capisca che è arrivato il momento di risparmiare. È arrivato il momento di riacquistare il proprio potere d'acquisto ed è arrivato il momento, ma il momento cioè se è ormai da anni che lo risentiamo, di riappropriarci di una nostra sicurezza finanziaria. C'è cioè è arrivato il momento veramente di riuscire a guardare al domani con una certa sicurezza. Quindi di opportunità la, la piattaforma Gigos ne dà veramente tanti. Noi abbiamo messo dei dei pacchetti base da, giusto per dare delle indicazioni, ma non soffermatevi su questo perché con la persona che vi ha invitato a seguire questa, questa presentazione o con me chi dovesse sentirlo sicuramente si può trovare la strategia giusta per poter entrare, iniziare a lavorare e quindi iniziare a cambiare la propria vita. Abbiamo anche il programma di leadership che essendo un'azienda quindi prevede anche un piano di carriera, quindi un programma che ci permette veramente di chiudere quello che è tutta la nostra attività è un programma che offre bonus passivi e dei premi che ci saranno utili appunto raggiungere la vera libertà finanziaria perché con i programmi di marketing noi avremo dei bonus attivi nel momento in cui io divento leader e quindi inizio questa scalata che va da 1 al 15 livello io usufruirò anche di tutti i bonus passivi cioè da tutto quello che viene generato dalla mia rete quindi da tutti i miei business partner che ho, eh, che ho con me e che, che lavorano con me. Come utilizzare i nostri bonus? Allora, i bonus posso, potranno essere convertiti in lingotti d'oro 24 carati, posso chiedere un bonifico bancario. Posso acquistare le monete GOS Coin. Che sono le monete, ricordo che sono quelle, o le gigocoin, le ghost coin sono quelle che sono stabili, che valgono 50 euro e che sono un mezzo di pagamento all'interno della nostra piattaforma, mentre la gigocoin è la moneta volatile che sarà quella che entrerà nel mercato del mondo delle cripto. Oppure posso acquistare dei titoli obbligazionari che verranno convertiti in azione il 31-12-2025. Mi sono dimenticata di dire che un grande progetto che ha in mente ancora questa azienda, che ci fa capire comunque l'innovazione di questa azienda è che l'azienda ha il progetto di entrare in borsa con una procedura, procedura IPO che vuol dire un'offerta pubblica. Adesso anche qui non entro nel merito però vi ho dato dei, delle, delle chicche che vi permettono anche di andare a informarvi e vedere che questo, questo titolo obbligazionario è veramente un prodotto finanziario importante ma io voglio dire che questa piattaforma GIGO ci ha dato anche l'opportunità di essere è di decidere noi dove investire nel momento in cui uno, una persona vuole investire e quindi non essere più in malia di tutte quelle istituzioni che purtroppo spesso e volentieri abbiamo tanti casi, hanno portato veramente via i risparmi a tante persone. Abbiamo il coupon, possiamo convertirlo in coupon o in codice di attivazione delle, dei prodotti, quindi un metodo per rendere più dinamica questa piattaforma e quindi rendere più dinamico il lavoro tra di noi. Perché scegliere Gigos? Perché ha 11 anni di esperienza nel mercato, ha un prodotto, offre un prodotto sicuro, di valore con popolarità storica, ha l'acquisto di oro sicuro e molto vantaggioso. Scusate un secondo, ho ricevuto un messaggio, non vorrei che ci fosse qualcosa, no, ma tutto bene. Aspettate, scusate, mi interrompo un attimo perché... No, niente di... che. Pensavo che non si vedessero più le piattaforme, sono da sola e devo tenere d'occhio la tecnologia. Allora, torniamo a noi... Ok, quindi, dicevo, perché scegliere Gigos? Perché ha 11 anni di esperienza nel mercato online, quindi ha avuto, ho ehm... oh, scusato, ho tolto la condivisione. Eh. Scusate la tecnologia, eh, bisogna imparare un po' a usarla. Oggi sono da sola, facciamo così, riprendiamo dal punto che vi ho lasciato. Perché scegliere Gigos? Ok, dovrebbero ripartire. Vediamo un attimo. Va bene, eh, quindi 11 anni di esperienza nel mercato online. Quindi, eh, è un'azienda che ci ha dimostrato innovazione, sviluppo, attenzione al, su quello che succede sui mercati e soprattutto eh, le, la sua crescita. Quindi, da semplice negozio è diventata una holding internazionale. Ci offre un prodotto sicuro di valore e con popolarità storica. Abbiamo visto tutto quello che riguarda loro, quindi, tutti i vantaggi esente. Eh, non fa cumulo di reddito, aumenta il suo valore, il suo prezzo, il suo valore d'acquisto e quindi avremo con loro sempre il, il nostro potere d'acquisto, avremo sempre soldi in tasca. Ci permette di fare guadagni elevati, rapidi e passivi per i partner, ecco qui bisogna spendere due parole, guadagni elevati e rapidi, dipende un po' da noi, i mezzi ci sono, l'azienda c'è, il prodotto c'è, dipenderà da quello che noi... Eh, vogliamo dai nostri obiettivi se io questa opportunità la prendo come un passatempo ecco me l'ho pagata per un passatempo se invece io colgo colgo il prodotto colgo le potenzialità e tra virgolette a me piace anche dire sacrifico un po di tempo inizialmente perché credo in questa possibilità ecco i guadagni saranno elevati rapidi e saranno una conseguenza Insomma, siamo disposti a lavorare 40 anni da lavoratore dipendente, anche se eh, facciamo un piccolo sacrificio all'inizio per formarci, per, eh, per conoscere l'azienda, per capire come muoversi in questo mondo eh, e poi avere Scusa. determinati ricordati… Adesso stanno partendo tutte le tecnologie. Poi abbiamo programmi di marketing sostenibili, abbiamo visto il goal set, il fractal, abbiamo visto il programma di leadership, ma all'interno ci sono altri progetti che l'azienda può offrire a noi business partner e ai clienti per comunque o accelerare o per fare piani di accumulo in modo molto conveniente, molto vantaggioso. È senza autoconsumo. E senza autoconsumo e senza qualifiche mensili. Anche questo è un fattore molto importante, perché a differenza di altre aziende che adottano il network marketing per proporre il loro prodotto e quindi aumentare il fatturato, di tutto rispetto, eh, con Gigos non abbiamo problemi di tutti i mesi di dover raggiungere una qualifica. Ecco, noi raggiungiamo la nostra qualifica per diventare leader, business partner, e da lì noi abbiamo tutto il tempo in modo sereno per capire l'attività, per conoscerla, per formarci e quindi per creare la nostra attività e quindi crearci il nostro futuro. Abbiamo una formazione online gratuita con sistema e metodo, e metodo di lavoro, anche questo è un fattore molto importante da non sottovalutare perché oggi come oggi qualsiasi informazione che noi vogliamo venire a conoscenza perché vogliamo capire qualcosa, ce la vendono a centinaia di euro. Ecco, noi abbiamo formazione online gratuita, abbiamo una crescita personale e professionale, io un anno e mezzo fa mai più avrei pensato di essere qua a presentare la mia opportunità, quindi c'è una crescita veramente, si entra e si impara veramente un sistema di lavoro per generare denaro come... Piace sottolineare e dire, per acquistare il nostro tempo, la nobiltà, anche per avere una soddisfazione nostra personale, perché nella vita non c'è solo il guadagno e, e i soldi. Una persona, io mi rivolgo anche alle donne, una, una donna può aver anche scelto di stare a casa per la famiglia, per i figli, però ci manca sempre un qualcosa. Ecco, questa è un'opportunità che, soprattutto per le donne, potrebbe essere veramente un motivo di realizzazione di se stesse. Facciamo parte di una famiglia globale, un business internazionale e possiamo fare questa eh, attività in come e quando vogliamo, grazie alle tecnologie, e può essere tranquillamente affiancata a un lavoro tradizionale, appunto perché abbiamo le tecnologie. Allora, se hai visto questa presentazione e vuoi iniziare, eh, come devi fare? Io consiglio sempre di farlo con la persona che ti ha invitato o ti ha fatto conoscere questa eh, opportunità. Bisogna registrarsi gratuitamente alla piattaforma, alla piattaforma tramite un codice di affiliazione. Bisogna leggere i termini e le condizioni, è l'azienda che ce lo richiede. Bisogna inserire i documenti che identificano la nostra persona perché l'azienda vuole sapere chi per lei nel mondo opera. Acquistare uno dei prodotti della piattaforma, quindi acquistare l'abbonamento, eh, acquistare i titoli obbligazionari, le monete gigo. Nel momento in cui ho soddisfatto queste, queste tre condizioni mi connetterò subito al sistema di lavoro, mi connetterò con la mia squadra e inizierò questo magnifico per di crescita per creare la nostra sicurezza finanziaria e per riappropriarci del nostro tempo. Ci sono dei rischi? Sì. qua L'unico rischio è quello di migliorare la tua vita in, a 360 gradi, dal guadagno alla realizzazione personale, al fatto che comunque entri in un mondo dove puoi conoscere altre persone, insomma, allargare quello che è la tua crescita personale, il tuo modo di vivere tradizionale, che soprattutto in questi due anni si può chiamare vita, io direi di no. Quindi ti invito ad agire ora e pensarci e fare azione. Io torno con voi. Eh, mi dispiace, ma eh, eh, le tecnologie a un certo punto hanno preso un po' il sopravvento. Vabbè, sì, anche questo è crescita: imparare un po' a utilizzare queste eh, tecnologie. Ecco. Eh. La presentazione è finita e io volevo fare solo una piccola riflessione. Ragazzi, io sono, facendo questa opportunità navigo sui vari gruppi dove le persone cercano proprio un'opportunità e mi sono resa conto di una cosa, che di proposte di guadagno ce ne sono veramente tante. Personalmente, questa è la mia opinione, su 10, 3 o 4 saranno aziende ottime, buone, concrete, ma al di là di questo eh, mi sono resa conto che la gente è impegnata a voler guadagnare e, ed è giusto eh, perché i nostri salari sono quelli che sono, però forse è arrivato il momento di pensare che è importante anche riappropriarci di quello che è il nostro potere d'acquisto. E riappropriarci la possibilità di avere una sicurezza finanziaria ecco, la piattaforma Gigos è proprio questa, è una piattaforma che ci dà la possibilità sì di guadagnare ma eh, di sviluppare il guadagno più grosso, il guadagno più importante, quindi di poter convertire quello che abbiamo inizialmente oppure quello che guadagneremo in oro 24 carati e non sto a ripetere perché per tutte le esenzioni IVA, perché aumenta il valore, nel, in vent'anni è aumentato più del 700%, mentre la nostra valuta è, è andata impicchiata, vale la metà e varrà sempre meno. E quindi anche di crearci una nostra sicurezza finanziaria. E poi ci educa finanziariamente, perché ci, per, eh, acquistando titoli obbligazionari, eh, acquistando le monete ci tiene per mano e ci accompagna nel, in quel mondo che tutti noi facciamo finta di non vedere ma che c'è quindi abbiamo veramente la possibilità di crearci il nostro futuro ecco. adesso vado a salutare un po' di persone buongiorno Carla, Carla è la mia leader di riferimento eh, del team Cuori d'Oro buongiorno Stefano Buongiorno Emanuele. Buongiorno Matteo. Matteo Galleri è l'altro mio riferimento del Tincuori d'Oro. Buongiorno Sandro. Buongiorno Gaetano. Buongiorno Sandro. Franco. Gaetano, ottima presentazione di tanti argomenti. Andiamo a vedere se c'è qualche domanda. Grazie Stefano, Stefano anche lui è il nostro leader di riferimento. Andiamo a vedere se c'è qualche domanda. Vediamo: Ciao Franco, buona giornata anche a te. Niente, la presentazione è finita. Io rinnovo quello, quello che ho detto. È importante veramente incominciare a educarci finanziariamente, è importante cogliere le, le, ascoltare le opportunità, eh, però è anche importante agire perché più si rimanda, più comunque verremo... Travolti da un, da un sistema nuovo che sarà quello delle cripto, sarà da un, da un mercato che ci farà diventare cioè da dei salari che ci faranno diventare sempre più poveri grazie alla nostra moneta Fiat e quant'altro. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sarò a presentare questa, questa bellissima opportunità. Farò un mercoledì alla mattina per dare appunto alle persone che sono a casa alla mattina di avere queste informazioni e un mercoledì lo farò alla sera, sempre diretta. Buongiorno a tutti e buona giornata.